Avete mai pensato che il vostro cervello non sia sempre così corretto nei vostri confronti? E se vi ingannasse? Se ci vengono proposte figure ambigue o inserite in contesti che lasciano spazio di interpretazioni sbagliate, ecco che possono crearsi divertenti paradossi percettivi. Guardate l'immagine. Cosa vedete? Dite un vaso? Due volti? O forse entrambi? Ecco, come potete vedere, non sempre la prima risposta è quella corretta. Ma se vi dicessi che la geometria ci aiuta a svelare i trucchi che stanno dietro ad alcune illusioni ottiche? Oggi abbiamo qui due amiche che proveranno a farlo con voi. Qui con me ci sono Anna e Ludovica. Iniziamo. Ecco a voi la prima immagine. Anna, che cosa vedi? Due frecce. E se ti dicessi che sono segmenti? Qual è la definizione? Ehm... Um, una retta piccola. Eh... Insomma, ti aiuto io. Un segmento è la parte di una retta racchiusa in due punti, compresi gli stessi. Bene, ora che abbiamo rinfrescato questa definizione, sai dirmi quale dei due segmenti è più lungo? Mmm, il secondo? Ovvio che è il secondo, non vedi? Calma, calma. Osserviamo con attenzione. Facciamoci aiutare dagli strumenti di misura. Provate a prendere un righello e a misurare i due segmenti. Quanto sono lunghi? Sono lunghi 8 cm. Entrambi? Ma ne sei sicura? Sì, sì. Sempre la solita diffidente. Guarda, il segmento A misura 8 cm e anche il segmento B. Oh, wow! E quindi sono lunghi uguali? Ma come mai, allora, uno sembra più lungo dell'altro? Questa è una bella domanda, Anna. Vi hanno ingannato i piccoli segmenti obliqui. Quando calcoliamo ad occhio la lunghezza di un segmento, magari per affrontarlo con un altro, dobbiamo porre attenzione al contesto dove si trova, perché potremmo incappare in errori di valutazione. In questo caso, infatti, quelli obliqui da una parte danno l'impressione di allungare e dall'altra di accorciare. Guardiamo insieme ancora una cosa. Come sono reciprocamente questi due segmenti A e B? Eh, forse sono paralleli? Brava Ludovica, non essere così timida! Ma controlliamo insieme se la tua risposta è corretta. Prima di tutto, qual è la definizione di parallelismo? Questa la so, questa la so! Sei sicura? Sì sì sì, fammelo dire! Dai, prova a dire allora! Due o più rette distinte nello stesso spazio sono parallele se e solo se non hanno alcun punto in comune, cioè se non si intersecano mai. Due o più segmenti invece sono paralleli se lo sono le rette che li contengono. Eh, mannaggia che precisione, sì però controlliamo per sicurezza. Passiamo a un'altra immagine. Eccola qui. Quale cerchio centrale vi sembra più grande? Quello a sinistra, ne sono sicura? Sì, sì, sì, anche io. Questa volta non possiamo star sbagliando. Ma ne siamo sicure? Come possiamo verificarlo? Misuriamo la grandezza dei cerchi, così dimostriamo di aver ragione. Sì, dai, calcoliamo il diametro dei due cerchi centrali. Cosa avete scoperto? Eh, forse non avevamo così ragione. Eh già, sembra che i due cerchi siano uguali. Il diametro di entrambi misura 4 cm. Brave, avete capito. Come già detto, non sempre l'apparenza rispecchia la realtà. Ma come mai siete state ingannate di nuovo? Vedete, i cerchi periferici delle due immagini sono decisamente differenti. Questo è il trucco dietro l'inganno, nella prima immagine il cerchio centrale sembra più grande perché le circonferenze attorno sono piccole, il contrario succede nella seconda immagine. Tuttavia i diametri sono uguali, anche in questo caso la geometria ve ha salvate. Sì, sembra che questi strumenti geometrici ci stiano aiutando molto. Hai ragione, e io che pensavo che fossero cose inutili. Forza ragazze, sono sicuro che questa volta non mi farete ingannare. Vediamo l'ultima immagine. Allora, guardate bene, le linee orizzontali sono parallele? Questa volta aspettiamo a rispondere. Proviamo prima a usare la geometria. Sì, usiamo di nuovo le squadre. Abbiamo la risposta. I segmenti orizzontali sono paralleli perché non si incontrano mai e la distanza tra loro è costante. Lo abbiamo verificato con le squadrette. In più, tutte le altre linee sono incidenti in un unico punto centrale. Anna e Ludovica hanno finalmente capito come approcciarsi a queste situazioni, ma continuano ad avere qualche curiosità. Ludovica vuole scoprire il trucco dietro a una nuova immagine. E Anna sta andando in giro per il mondo a cercare nuove illusioni. Ludovica, cosa ci puoi dire? Stavo guardando questa immagine. Voi cosa vedete? A me i lati di questa figura sembrano schiacciati. E gli angoli chissà come saranno. Proviamo a misurare. I lati opposti sono paralleli e dritti e gli angoli sono retti. Gli strumenti ci hanno aiutato ancora una volta. Senza misurare, i cerchi ci stavano confondendo. E tu, Anna, cosa hai scoperto? La natura usa le illusioni. Il mimetismo è un'illusione e la natura lo usa per ingannarci. Guarda queste immagini. Nella prima c'è un insetto stecco, non un bastoncino e nell'altra pensavo fossero foglie, e invece è una farfalla. Sì, però qui non possiamo usare la geometria per scoprire il trucco. Certo, Ludovica hai ragione, non sempre la geometria ci viene in aiuto, ma conoscerla e saper usare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione e l'intuito può aiutarci a non farci ingannare dall'apparenza. Bene, per oggi è tutto. Arrivederci alla prossima puntata di Chi vuole essere visionario.